Buongiorno, buongiorno, ci siete? Siete sveglie? <ride> Beh, svegli perché ci sono anche maschietti Penso di sì, io lo sono. Eh, <ride> e, e volevo iniziare, no, così, a dare qualche contributo a questo gruppo che nasce proprio con la voglia di Resta sveglia, resta sveglio, a parlare di qualcosa che possa aiutarci, perché quello che succede fuori non dipende da noi, non possiamo farci niente. Quello che invece è nel nostro potere è lavorare su di noi. Approfittiamo di questi giorni per lavorare su di noi, per migliorare. A tal proposito vi consiglio subito una lettura che vedrete al contrario, si legge al contrario perché la telecamera è così, Io sono ok, tu sono ok, di Thomas Harris. È un bellissimo libro che parla di analisi transazionale. Harris era un allievo di Freud, lui ha elaborato una, diciamo, una sua filosofia che a me piace tantissimo perché è semplice, è capibile, è intuibile, che ci aiuta a eh, interpretare il nostro modo di agire e il modo di agire degli altri, tutti gli aspetti emozionali, tutto il nostro funzionamento. No? Lui dice che noi siamo fatti da tre persone, non una, ecco perché spesso siamo indecisi, ecco perché abbiamo dei conflitti, ecco perché ehm, spesso non riusciamo a, ad essere efficaci, perché quando ci sono conflitti... All'interno di noi, spesso invece che agire, stiamo fermi. È come un computer che fa la routine, no? E quando gira così vuol dire che non stai lavorando niente e che i programmi sono bloccati. Quindi se avete voglia leggetevelo. E poi un'altra cosa, parlando di palestra emozionale, quindi la palestra emozionale cosa serve? Serve a aumentare il nostro fitness emozionale. Fitness è un'attività fisica, noi abbiniamo alla attività fisica ma può essere anche emozionale. Aumentiamo le nostre performance, aumentiamo la nostra capacità di superare i problemi, di uscire dalla nostra zona di comfort. Allora facciamo un test. Vi metto nel, nel gruppo un link del test che si chiama Egogramma. Egogramma si vi fa analisi transazionale. Rispondete a delle domande così partiamo a vedere come stiamo. ok? Facciamo un check di come stiamo perché dobbiamo essere pronti quando le cose riprendono ad avere un buon fitness. Facciamo questo check, fate questo test poi se volete mandatemi eh, mettete nel gruppo chi lo vuole il risultato, lo possiamo commentare insieme. E vediamo di partire alla grande, perché possiamo fare delle cose, ricordatevelo. No? A proposito, domani alle 16-17, non mi ricordo bene, forse alle 17, sul gruppo di Beauty Plan ehm, farò una diretta, una diretta proprio su, su quello che è il post-coronavirus per quanto riguarda l'estetica e l'estetista. Quindi se vi interessa collegatevi a questa diretta, e dirò delle cose che ritengo interessanti ok buona giornata un bacio a tutte ciao